In fondo qui stiamo celebrando un paradosso perché c'è una carta che ci dice che la sovranità al primo articolo ce lo dice addirittura appartiene al popolo, ci dice che la Repubblica al secondo articolo garantisce diritti inviolabili dell'uomo sia come cittadino sia all'interno delle formazioni sociali e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica economica e sociale. Ci dice al terzo articolo che tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscano il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale. Quindi come dire, stiamo cercando semplicemente di rendere attivo rendere concreto quello che abbiamo difeso tutti quanti insieme con quella spinta propulsiva che io credo debba diventare anche il nostro paradigma e sono molto contenta che nel programma nella bozza di programma ci sia un richiamo continuo alla Costituzione che per me almeno non è stata un contentino perché la Costituzione è nata dalla resistenza eh diceva Piero Caramandrai che la Costituzione è una carta se noi non la sappiamo applicare cade per terra e rimane lì come qualunque altra carta ed è per questo che io credo che eh, il, la, la funzione centrale della scuola pubblica io sono un insegnante ho già parlato anzi mi scuso di riparlare per la seconda volta debba essere realmente considerata come strategica rispetto a quello che vogliamo fare perché perché la scuola pubblica è il deterrente reale è la creazione di anticorpi è il sangue come diceva Calamandrei quello che irrora tutti gli organi eh, del corpo umano per creare un no, un no definitivo verso quel progetto ideologico che è passato attraverso una serie di parole che la scuola inizia Uh, e, e invita a interpretare nella maniera corretta che è stato lo smantellamento della Costituzione e di quel progetto costituzionale così chiaramente espresso in tanti, almeno in 12 di, tutti, di, di quegli articoli di cui ho citato solamente i primi te, ma tutta la Costituzione configura un progetto e di fatto il primo atto, quello del governo Renzi, che seguiva vent'anni di politiche di devastazione del modello costituzionale della scuola, è stato proprio quello. Di smantellare ideologicamente, cioè non con i tagli lineari come aveva fatto la Gelmini, non con la divaricazione dei percorsi come aveva fatto la Moratti, ma proprio ricostituire un'antropologia alternativa, un'antropologia capace di essere acquiescente rispetto al pensiero unico e questo è importante che noi lo capiamo perché quel progetto di smantellamento ha allontanato dall'idea che la scuola possa e debba essere lo strumento dell'interesse generale per capire perché alcune parole, alcuni totem linguistici che ci hanno martellato e che sono entrati purtroppo anche nella scuola pubblica, la razionalizzazione e la semplificazione, ricordate basta un sì, ci dicevano più un anno e due settimane fa, per dire basta un sì per cambiare 47 articoli della Costituzione senza entrare nel merito è più semplice, è più comodo, e più rassicurante le parole come innovazione, come modernità, come Europa come competenze, come competizione, come profitto sono tutte entrate e credo che se le ascoltate con un po' di attenzione vi rendete conto di quanto queste parole non abbiano alcun diritto di cittadinanza nel luogo della democrazia praticata che è la scuola pubblica, lo strumento dell'interesse generale ed è da lì quindi che noi dobbiamo ripartire dobbiamo ripartire dal dire perché quella scuola deve essere laica, deve essere democratica, deve essere pluralista, deve essere inclusiva. La risposta è semplice perché noi tutti i giorni dobbiamo assumerci la responsabilità politica di educare i nostri ragazzi ed educare non è una parola etimologicamente cattiva, è una parola buona, è una parola positiva, vuol dire portar fuori, ecco, ripartire da lì per educarli a ridare il giusto valore alle parole quelle parole non vanno bene e poi educare a che cosa? ad esigere la concretezza, a capire perché dobbiamo essere protagonisti la concretezza del rispetto di quei 12 articoli perché c'è bisogno di politica? sono queste le domande alle quali la scuola deve e può ancora rispondere perché è necessario gettare le basi che affinché quelle necessità, le necessità espresse nei dodici articoli, il ripudio della guerra, l'uguaglianza di genere, la tutela ambientale, l'esigibilità dei diritti sociali, il dovere di solidarietà debbano diventare prassi politica. Concludo: quando si entra in una classe, io insegno da più di 25 anni, ormai bisogna essere in grado per determinare un apprendimento significativo di riconoscere ciascun ragazzo, ciascuna ragazza, ciascun, io l'insegno li alle superiori, comunque ciascuna bambina e ciascun bambino in quel gruppo e poi individuarlo, e poi nobilitarlo e valorizzarlo nella sua individualità, e poi però riportarlo all'interno del gruppo, la classe. Solo in questo modo, attraverso questa strategia, si determina apprendimento significativo. È la stessa cosa che dobbiamo fare noi, e lo dico non pedagogicamente, lo dico davvero perché ci credo. Cioè, noi oggi abbiamo espresso tante singole istanze individuali nel senso dei gruppi che ciascuno di noi rappresentiamo, le dobbiamo mettere in circolo, le dobbiamo negoziare, le dobbiamo portare ad una concretezza e ad una sintesi e questo è il senso della partecipazione odio gli indifferenti e dobbiamo far capire a tutti perché occorre essere partigiani, c'è tanto bisogno di scuola pubblica, concludo Cosa che non mi appartiene particolarmente con una frase di Don Milani che dovrebbe davvero poter essere il senso del nostro discorso. L'obbedienza non è più una virtù. Grazie.